Nel nome del Padre, Figlio Spirito Santo. Amen. Allora, care amiche e cari amici, qui il vostro sentenza spero che questo video venga bene, anche se il mio cellulare Nokia 302 è un po' storto. E, ieri mi sono filmato con il mio relativamente nuovo cellulare e eh, ho caricato il video in 4K high, high guest resolution. Ci ho messo due ore a editarlo e quattro ore a caricarlo, e l'ho caricato Premier. Mi raccomando, andatelo a guardare. Parla circa il sussidio di disoccupazione che adesso si chiama reddito di cittadinanza. Nessuna novità. E ho espresso il mio giudizio ma vorrei che molti di voi lo andassero a guardare per vedere cosa ne pensate mi raccomando commentate quel video per farmi sapere cosa ne pensate adesso contrariamente a quello che ho promesso che facevo cioè un ulteriore video soltanto se ricevevo commentari eh, farò un altro video parlando eh, di un tema religioso visto che comunque uno dei miei ultimi video è stato visto in poco più di una settimana, 150-170 volte, 130 volte, ha ricevuto più di 20 commentari. Non so, addirittura 100 commentari, soprattutto dai miei telespettatori e dalle mie telespettatrici che saluto vivamente dal Nord America, almeno così mi danno le statistiche quindi evidentemente anche molti italiani fuori dall'italia mi seguono soprattutto negli stati uniti per quanto riguarda i temi religiosi non mi l'audio di questo video perché non mi sto filmando con il mio relativamente nuovo cellulare ma con questo nokia asha 302 che comprai a mia madre a fine 2013 per il natale allora il tema del giorno sarà sempre sul male perché ho ricevuto molti commentari e il titolo dell'altro video era il male e il bene nella tradizione vetro testamentale della tradizione degli evangeli e in questo video tratterò di nuovo metterò anche il titolo in inglese così lo guarderanno da nord america il diavolo the devil già parlai di questo libro in un altro mio video se voi andate a vedere nel mio canale scorrendo nella rubrica libri oppure eh, scorrendo in video vi troverete che circa un anno fa o meno di un anno fa undici mesi 10 mesi fa ho parlato di questo libro allora che dicevo ma se esiste un bene assoluto esisterà un male assoluto e mi viene in mente un videogioco al quale giocai perché comprai il CD. Allora i videogiochi venivano in CD a eh, inizio anno 2000, eh, 2000, 2003 The Devil Inside. Il diavolo dentro o dentro il diavolo, dipendendo dentro la dentro il male potrebbe essere una traduzione oppure dentro il diavolo oppure il diavolo dentro di uno perché l'inglese l'idioma inglese, inglese c'è questa ambiguità allora l'altra volta parlavamo del male negli evangeli soprattutto gnostici eretici eh, apocrifi eh, dualistici Manichei, catari bogomili albigesi come è possibile che dio permetta l'esistenza del male in questo mondo come è possibile che il male possa operare in questo mondo come è possibile che ci succedano cose brutte in questo mondo come è possibile eh, che possa operare il maligno in questo mondo perché eh, eh, incluso per i cattolici non è dio che fa cose cattive e il diavolo come è possibile questa discrepanza come è possibile che eh, in un mondo dove il dio omnisciente e il dio tutto buono ogni che è tutta la bontà del mondo che è il dio dell'amore che permetta al male di esistere e io ho letto molto in merito ma vorrei sapere voi cosa ne pensate e quindi mi raccomando commentate questo video come avete fatto già con i miei ultimi video perché vedo che i temi religiosi contrariamente a quello che si pensa sono molto seguiti come possibile quindi che dio ha fatto la creazione includendo il male quindi una cosa limitata difettosa negativa lui che è onnisciente onnipotente e tutta la bontà che esiste Dovrebbe aver fatto un mondo perfetto, invece l'ha fatto perfettibile, cioè imperfetto. Lui che è infinito ha fatto un mondo finito, perché tutto è caduceo in questo mondo, non il caduceo di Hermes, ma caduco, perdono. Tutto è caduco in questo mondo. Allora come mai il Dio nella sua vasta provvidenza ha introdotto il male nel mondo? Allora non è tutta la supremamente buono. Perché evidentemente, come dicono i Manichei, almeno c'è un volto scuro, maligno, oppure è stato incapace, come dicono eh, eh, i cultori del mazdeismo: è stato incapace di evitare di generare due gemelli come figli. Eh, e il maligno avrebbe creato l'universo e il benigno lo vuole convertire al bene. Eh, è troppo lunga la storia del masdeismo, però, secondo il masdeismo ci sono, c'è cioè un Dio buono con due figli, due angeli uno cattivo e uno buono. In pratica, eh, l'angelo buono eh, vuole riportare a Dio tutte le creature, mentre l'angelo cattivo ha creato l'universo e i corpi eh, di materia nei quali sono caduti imprigionati i figli di Dio o le creazioni di Dio. Quindi veramente il demiurgo sarebbe alla radice della creazione dell'universo secondo gli gnostici e i dualisti tipo i manichei il dio del vecchio testamento è il creatore del mondo in effetti ma il creatore del mondo e niente di meno che lucifero l'angelo caduto o satana che è successo che Lucifero si è ribellato a Dio nella sua fierezza, era il migliore e il più luminoso degli angeli, allora Dio l'avrebbe scacciato nell'inferno. Però sono arrivati a una tregua di sette giorni e sette noti, per gli gnostici, manichei eretici, eh, i testi apocrifi. In quei sette giorni e in quelle sette noti, Lucifero redento. Cioè, gli hanno dato un contratto a tempo limitato, precario e in nero, visto che era l'angelo caduto. Gli hanno dato un lavoro in nero. Ha costruito tutto il cielo e la terra perché, perché per alcuni cristiani e sette cristiane, Dio era troppo perfetto come per sporcarsi con la materia e quindi è stato il demiurgo a creare tutto e poi una volta che ha creato adamo ed eva e gli sono caduti dentro gli spiriti di angeli caduti allora al fine di questo tempo dio scaccia eh, lucifero di nuovo nell'Averno, nell'inferno però si ritrova dio con un mondo corrotto eh, condannato quindi a a la predizione e per questo scaccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Poi io mi chiedo: Ma allora anche il paradiso terrestre tanto paradisiaco non era perché eh, se l'ha creato Lucifero? Ma questa è una cosa a parte che magari gli ignosici neanche si sanno spiegare, come molte cose del cattolicesimo non si possono spiegare se non con la fede. Allora, dopo la scacciata di Adamo ed Eva, che erano quindi condannati al peccato perché creati da Lucifero e tentati dal serpente Satana, poi eh, l'umanità si corrompe sempre di più, allora viene il diluvio universale, viene il diluvio universale dove si affoga tutta la creazione perché creata dal mi, urgo e a questo punto io veramente mi disoriento. Non so chi non il mondo se Dio non si può sporcare con il mondo a chi comanda di non dare il mondo veramente di nuovo a Lucifero tira fuori di nuovo Lucifero dall'inferno e fa inondare il mondo e, e poi non pago di questo, siccome il mondo anche da dopo il diluvio universale è, è corrotto. E prima fa il uscire mosè dall'egitto perché eh, sceglie di fare un popolo eletto per la sua adorazione perché perché gli egiziani erano pagani idolatri e peccatori e schiavizzavano la gente e siccome che non era pago di eh, tutto ciò perché continuavano eh, nello stato di israele a essere peccatori Evidentemente, per colpa dei peccati per gli gnostici ebrei e cristiani, per colpa dei peccati del popolo della greba, del popolino, sono stati conquistati più e più volte dai macedoni, dai greci, dai romani, dalle siri del babilonesi i definici da chiunque. Eh, allora, eh, manda suo figlio primigenito a purificare i peccati di tutta l'umanità il suo sangue e la sua carne e a questo punto eh, gli eretici bogomili gli albigesi, gli gnostici dei primi momenti gli eretici del medioevo tutti quanti i, i catari eh, i manichei i nestoriani eh, gli, gli arri d'egitto non gli ariani e eh, gli arri d'egito del, del del sacerdote arrio d'egito concordano a differenza dell'ortodossia e delle chiese ufficiali di tutto il mondo che in realtà Dio non concepì eh, attraverso Maria, ma che o era un egregoro, una manifestazione di Dio nel mondo, ma di tipo spettrale, fantasmale, oppure eh, Gesù che non era figlio di Dio carnale sarebbe stato iniziato che è molto più probabile in una setta di nazareni che erano fondamentalisti religiosi e nazionalisti anti imperialisti oppure eh, insomma avrebbe ricevuto attraverso il battesimo iniziazione religiosa per quello avrebbe ricevuto lo spirito di dio e sarebbe stato in questo modo figlio di dio ma non in, in, in chiave fisica ma eh, iniziatica spirituale perché all'inizio del sistema un certo inizia, in una certa iniziazione nella religione il cristianesimo e l'universalizzazione del cristianesimo iniziale e eh, si adotta una postura esoterica per tutte le persone invece eh, i vari cristianesimi includi, soprattutto l'ognosticismo è di tipo esoterico per i pochi cioè L'ognosticismo, secondo le civilizzazioni del passato, ha un approccio più scientifico, tutta qui la differenza, ma poi sono dei religiosi come gli altri. Allora, io mi domando tutta questa novella noi la sappiamo attraverso dei libri e come dice Biglino o Bilingo di cui sempre mi confondo il nome come prendono per sciocchi i credenti i fedeli perché molte volte non vanno a leggere la bibbia che è stata corretta e ricorretta nel corso dei secoli quindi in 2000 anni circa è stata corretta tantissime volte continua a essere corretta secondo i culti cristiani che la interpretano tanto il vecchio come il nuovo testamento ma io mi dico voglio dire il dio è si comunica con l'umanità soltanto attraverso dei libri e una casta di persone quella dei religiosi dei sacerdoti si incaricano di comunicare nella predicazione e nella pratica liturgica fin dall'antico testamento la volontà di dio all'uomo cioè dio non si comunica con le persone perché se tu lo cerchi non lo trovi ma i sacerdoti sanno sempre ciò che dio vuole dire o vuole che tu sappia nel momento opportuno ciò che devi fare ma come lo sanno perché dio glielo dice nei tempi passati si credeva di sì c'erano i profeti che ricevevano comunicazioni dirette nei tempi presenti invece si considera che che Dio abbia lasciato gli scritti e questo da circa duemila anni anche nella tradizione ebraica e musulmana e quindi Dio una volta che ha parlato ai profeti come anche a Mahoma eh, non parla più alla, alla gente del mondo parlano i suoi libri e i suoi libri sono interpretati da persone tu ti vai a confessare con una persona esempio, se avete commesso dei peccati, provate a confessare sotto questo video e la persona ti può anche assolvere in nome di Dio. Ma voi vi rendete conto? Un po' di autocritica bisogna farla, tanto da parte dei fedeli come da parte del clero. E se il clero non ci pensa a fare questa autocritica, ci penso io. Tanto loro parlano in nome di Dio, io potrei benissimo parlare nel nome del clero cioè il dio parla a nome eh, per conto delle scritture eh, eh, attraverso le scritture il clero si incarica di interpretare la volontà di dio a secondo la cultura l'epoca e il luogo leggendo le scritture e infatti le interpretazioni cambiano molto perché cambia la società grazie al cielo che grazie al cielo che che viviamo in una società laica dove ci si regge prevalentemente attraverso una cultura che è agnostica soprattutto dal 1984 italia non è uno stato confessionale non lo è più eppure il, il premier di uno stato straniero che confina con l'italia e che si trova a, a roma cioè la città del vaticano che si strada che si trova nello stato pontificio della curia romana che c'è solo una città città del vaticano continua a ingerire nelle questioni politiche economiche etiche e morali dell'italia per esempio parlando contro l'eutanasia contro l'aborto e contro il divorzio e anche il mio cane c'ha qualcosa da ridire ecco non vorrei fare un video troppo largo ma voi che ne pensate dell'ingerenza del maligno, del diavolo nel mondo? E poi voglio dire, per combattere il diavolo, le sue eresie, eh, i testi apocrifi, gli gnostici, i Bogomili, i catari, che presumibilmente erano ispirati dal diavolo nelle false dottrine, dottrine eretiche apost apostatiche scismatiche anche i protestanti sono stati combattuti così gli ortodossi i copti c'era bisogno di organizzare le sante inquisizioni di mandarli a rogo di torturarli giordano bruno è stato torturato per sette anni in una forma brutale e poi c'è un film fu mandato a rogo eh, con un bavaglio di ferro perdeva sangue, quindi non poteva neanche lamentarsi, fu bruciato vivo perché eh, gli ecclesiastici non potevano ammazzare nessuno, però li torturavano a morte, hanno affogato persone, le hanno messe in apparecchi di tortura veramente bestiali. Galileo Galilei, si dovette pentire della dei suoi studi sulla terra rotonda che oggi anche i preti dicono che la terra è rotonda e sono i primi a smentire i complotisti che dicono che la terra è piana e terra, piatisti, sono smentiti dagli stessi religiosi nel passato quasi tucidono Galileo Galilei perché affermava lo stesso che Copernico, e molti scienziati dell'antichità dell'epoca greca romana egizia, che hanno visto che la terra era rotonda, allora vecchie superstizioni dell'epoca di Tolomeo erano ancora vigenti nel Medioevo, nel Rinascimento, eh, andatevi a cercare chi era Tolomeo e le sue scoperte scientifiche. Che arrivò alla conclusione nell'antichità che la terra era rotonda e non piatta. Ma perché la terra eh, la volevano piatta? Eh, Quelli della Chiesa cattolica, gli inquisitori di Torquemada e eh, di Ignazio de Loyola dei gesuiti, perché seguivano le teorie. Di tolomeo dell'antichità e perché inquisivano persone le torturavano a morte se il loro dio era della bontà erano eretici ma perché eh, volevano che tutto il mondo si convertisse al cattolicissimo e alla fede romana cattolica perché doveva essere universale doveva essere cattolica questo significa essere cattolici esseri universalistici non ci potevano essere altri culti cristiani loro dovevano essere gli unici nell'universo a insegnare la religione e l'unica religione doveva essere quella cristiana quindi cattolici apostolici romani voleva dire che gli unici cattolici gli unici eh, apostolici gli unici romani dovevano essere loro non ci potevano essere altre religioni cristiane nel mondo e quindi loro erano i buoni ma loro torturavano ammazzavano Bruciavano, incarceravano, inquisivano voglio dire, i presunti malvagi. Allora, dove sta il male? Esiste il male universale? E forse è infettato nel Medioevo la Chiesa cristiana? Veramente, io ho detto i miei più principi più grandi dubbi e riflessioni sul tema. Esiste un male assoluto? Si titolava un mio video del passato, andate a vedere, ma soprattutto commentatemi questo video c'è il male il maligno nella chiesa se esiste un male assoluto e eh? esiste un maligno nella chiesa la chiesa ha operato con il male nelle, cro nelle crociate nel medioevo nelle sante inquisizioni sante poi perché chi le ha chiamate sante il diavolo quindi e riflettiamo su questo poi a questo punto vi devo lasciare perché non so quanti se ho fatto mezz'ora un'ora poi mi viene troppo pesante il video allora vi ringrazio di avermi seguito fin qui arrivederci e mi raccomando guardate il mio video sul, sul il reddito di cittadinanza che ho fatto ieri e questo forse lo caricherò in ore perché mi è venuto troppo largo nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen nome del padre dello Figlio dello spirito santo va de retros satanus va de retro satana e seguiate a biglino dice molto oh, big, big, biglino b big, bilingo biglino dice molte cose interessanti non tutte io non gli credo al tema degli extraterrestri de, degli elohim che sarebbero extraterrestri ma il resto è molto interessante il mio cellulare scotta il nokia asia 302 segno che ho registrato molto quindi che di solito no, non scorta arrivederci mi raccomando grazie di seguirmi ciao commentate questo video condividetelo perché se raggiungeremo almeno le 302 visualizzazioni farò altri video e ogni video che vi interessa commentatelo e condividetelo in modo che se raggiunge o supera le 302 visualizzazioni gli darò un seguito anche a quel tema ciao